Grazie Presidente. Innanzitutto voglio ringraziare l'intera comunità scolastica per la grande capacità di reazione che ha avuto nelle ultime settimane. Questo decreto rappresenta un po' un paradigma, ci permetterà di terminare quest'anno scolastico e di traghettarci verso il prossimo anno scolastico. Con una chiarezza deve essere legata alla didattica a distanza. Una chiarezza definitiva per cui la didattica a distanza non può essere assolutamente considerata uno strumento opzionale in un momento d'emergenza come quello che stiamo vivendo. La didattica a distanza ci sta permettendo di concludere l'anno scolastico e quindi non renderla più opzionale ma una chiave di volta per il nostro sistema educativo del momento significa dare dignità a tutti gli insegnanti che hanno fatto tantissimo in queste settimane e agli studenti dignità a tutto il loro lavoro. Quindi li incito a lavorare ancora di più nei due mesi che resteranno da qui alla fine dell'anno scolastico. Come sappiamo questo decreto ha trasformato gli esami di Stato e gli esami della scuola secondaria di primo grado facendo in modo che nessuno fosse lasciato indietro, perché la scuola non può lasciare indietro nessuno nel rispetto massimo dell'articolo 34 della Costituzione, ma anche della libertà di insegnamento dei nostri docenti. Pertanto abbiamo pensato due possibili opzioni che permetteranno di fare degli esami ai nostri studenti secondo i reali apprendimenti che hanno raggiunto, anche grazie al lavoro che hanno fatto sulla didattica a distanza. Abbiamo messo l'anno in sicurezza. Ci tengo a sottolineare che non si possa assolutamente parlare di sei politico. Sono categorie storiche vetuste per certi versi. La valutazione di uno studente non è legata ad un freddo voto numerico, ma la valutazione ci serve a far sì che si guardi all'identità personale dello studente, alla crescita, alla maturazione di uno studente che in questo caso guarda ad un periodo complessivo che è di ben 5 anni. E noi abbiamo messo al centro gli studenti, quindi se ci saranno degli apprendimenti da recuperare, i nostri studenti recupereranno a settembre dell'anno scolastico successivo. Una piccola nota dolente, qui chiedo io scusa a tutti i precari della scuola a nome del Ministero dell'Istruzione, non riusciamo ad aggiornare le graduatorie d'Istituto e questo è dovuto a procedure vetuste, a lacune nella digitalizzazione del Paese in particolar modo anche del mio Ministero, non riusciamo a... Eh, portare avanti un milione di domande cartacee, con raccomandate ricevute di ritorno e bolli. Chiedo scusa io a nome di tutti i precari e eh, di chi lavora con me al Ministero dell'Istruzione. Riaggiorneremo l'anno prossimo con una procedura digitalizzata come quella che io avevo voluto nel decreto scuola che era stato approvato a dicembre. Una buona notizia riguarda invece i posti per le assunzioni che daremo su quota 100. È un provvedimento che i precari della scuola volevano da tempo e oggi questo provvedimento arriva. Grazie. Sì, sono stati stanziati 85 milioni di euro, di cui 70 milioni dedicati proprio ai device. Noi come Ministero dell'Istruzione abbiamo condotto un monitoraggio questi soldi tra venerdì scorso e oggi sono già nelle casse degli istituti scolastici e li spenderanno proprio per l'acquisto di tablet, l'acquisto di pc per tutti gli studenti meno abbienti. Proprio perché, come abbiamo detto prima, il diritto all'istruzione debba essere costituzionalmente garantito. E adesso abbiamo Janina Landau di Class CNBC Milano Finanza. Sì, buonasera Presidente. Allora, parto dal decreto liquidità. Eh, le aziende come e quando si potranno uh, rivolgere a voi? Quali saranno i format per richiedere questi soldi? La seconda è le imprese italiane, chiedono di impostare subito la fase 2. Eh, quali saranno le priorità e le regole per riaprire? Penso ad esempio subito alla scadenza, quella del 13 di aprile. E poi un'ultima domanda sull'Europa, una domanda secca. Meglio Eurobond o MES? Le provoca, vedo. Eh. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, farei rispondere al Ministro Gualtieri e al Ministro Patuanelli, perché qui abbiamo due strumenti per la, erogare liquidità a favore delle imprese e quindi eh, vorrei che tutti e due potessero rispondere. Sì, il Fondo Centrale di...